Buongiorno, buongiorno e benvenuti a tutti. Uh, attendiamo che entrino tutti i partecipanti, ci sono già i puntualissimi, vedo che il numero dei partecipanti aumenta, benvenuti. benvenuti a questo secondo appuntamento dell'Open Gov Week, È una manifestazione nata per promuovere i principi del governo aperto e per discutere di tutte le interessanti iniziative che vengono svolte dalle amministrazioni, dalle organizzazioni della società civile. Eh, delle amministrazioni locali anche eh, territoriali sui temi del governo aperto buongiorno buongiorno a tutti attendiamo giusto qualche minuto che arrivino anche altri partecipanti che si sono registrati a questo appuntamento dove si discuterà dell'innovazione digitale inclusiva sono tantissimi i relatori di, di questo appuntamento eh, con eh, una serie di iniziative eh, che avranno il piacere e l'onore di illustrarvi. Intanto io mi presento, sono Elisa Giovanni gasparo lavoro presso il Dipartimento della Funzione Pubblica eh, nell'Ufficio dell'Innovazione Amministrativa, eh, lo sviluppo delle competenze e la formazione. Benvenuti, ne approfitto per eh, darvi qualche indicazione. Eh, esiste la chat... Eh, dove insomma, potete scambiare opinioni, commenti e ciò che più desiderate e esiste il box domande e risposte che invece è utile laddove per caso avete necessità di fare qualche domanda specifica magari a un qualche relatore e per noi è più facile individuarle perché non si perdono nell'elenco dei commenti della chat quindi vi, il, insomma, vi eh, invito a utilizzare il box domande e risposte. Benissimo, siamo già circa 60 partecipanti, e io ne approfitto appunto per darvi il benvenuto nuovamente a tutti, e per ringraziare i relatori che verranno dopo di me e per darvi qualche informazione di contesto. Probabilmente molti di voi sapranno già che cos'è il governo aperto, cos'è l'Open Gov Week. Forse alcuni di voi non sapranno che l'Open Gov Week è nata proprio da un'iniziativa italiana, ma si svolge a livello mondiale. Ieri c'è stata l'apertura in diretta, diciamo, eh, tra tutti i paesi del Kenya aderenti. Um... E eh, sappiate però che l'iniziativa è nata eh, circa dieci anni fa, un cioè anno più, un anno meno, eh, è proprio in Italia e si chiamava eh, settimana dell'amministrazione aperta. L'obiettivo era lo stesso, quindi promuovere i principi dell'amministrazione aperta, quindi eh, del governo aperto, per chi eh, magari lo sente stesso nominare, eh, si sente dire open government eh, ed è, è quell'approccio metodologico che risulta utile per eh, favorire i processi amministrativi che sono basati su dei principi, diciamo, che sono principi cardine quali la trasparenza, la partecipazione civica, la lotta alla corruzione, la ability e l'innovazione digitale. Ecco perché oggi ci troviamo a discutere di questo importante argomento. Bene, dieci anni fa è nata l'iniziativa Tessionale eh, dell'amministrazione aperta, che è piaciuta alla community internazionale. Eh, alla partnership internazionale, chi non la conosce si chiama Open Gov Partnership, talmente piaciuta da diventare poi eh, una manifestazione a livello mondiale. Ecco perché si chiama Open Gov Week in tutti i paesi del mondo. Quindi non abbiamo anche questo privilegio di essere stati l'inventore di questa importante iniziativa. Beh, passiamo direttamente all'obiettivo di oggi. Allora, oggi, diciamo che sono qui, do il benvenuto ai vari relatori. Quello che volevo illustrare è qualche dato di contesto, per chi probabilmente non ha mai sentito parlare di governo aperto, quindi abbiamo detto che il governo aperto fornisce un approccio metodologico, rappresenta un po' una filosofia che vogliamo eh, dire in altri termini, che però dà delle, importanti, eh, eh, delle importanti, importanti punti di vista, cioè fa capire quanto è importante agire attraverso eh, attività che siano quelle più legate alla partecipazione, alla contabilità, all'innovazione digitale, per migliorare i processi amministrativi. L'Italia ha aderito con disero alla partnership eh, mondiale nel 2011, da allora persegue tutta una serie di obiettivi, tra i quali quelli di realizzare dei piani di eh, azione biennali eh, per il governo aperto, dove le amministrazioni pubbliche insieme alle organizzazioni della società, della società civile si impegnano a mettere sul campo, quindi a mettere su questo piano delle azioni concrete e si impegnano a realizzarle in biennio. Tutte le informazioni eh, sull'open gov, eh, sul governo aperto, su questo piano di azione d'azione, eh, sull'open gov week, potete trovarle sul portale nazionale per il governo aperto, che è il portale open.com. Tra l'altro, proprio in questo portale troverete anche una news. E a che fare con Google Week, vi dirà quali sono i prossimi appuntamenti, quindi io vi esorto anche a iscrivervi per gli appuntamenti che ci saranno, ci saranno oggi altri appuntamenti, domani, dopo domani, insomma, è una vera settimana dedicata al governo VE. Io non voglio farvi perdere altro tempo perché sono davvero tanti, eh, gli argomenti sono davvero interessanti, volevo solo concludere eh, facendo una riflessione, una riflessione tutti insieme. Eh, il Dipartimento che io oggi qui rappresento sostiene da sempre le politiche che le politiche pubbliche si rafforzano grazie eh, e soprattutto alla collaborazione, all'inclusione, allo scambio di esperienze competente. e competenze e lo fa appunto eh, con la consapevolezza di portare avanti anche dei piani di azione nazionale molto importanti. Mm. E lo, ehm, I piani di nazionale sono tantissimi, ricchi di impegni, ricchi di azioni, la storia la potete vedere più avanti e sicuramente dopo di me la, eh, Flavia Marzano vi illustrerà esattamente di cosa stiamo parlando, cioè del, dell'azione innovazione digitale inclusiva che è quella che è stata una delle azioni individuate per il quinto piano d'azione. Io concludo eh, riflettendo sul concetto della tecnologia. E, mm, e mi piaceva diciamo, portarvi eh, questa riflessione attraverso una lettera che eh, forse qualcuno di voi la conoscerà, che il fondatore di Facebook, eh, Mark Zuckerberg ha scritto eh, quando è nata la figlia cioè, lui eh, aveva l'idea di superare il concetto eh, di, eh, diciamo, di network come semplice entrata in connessione di persone ma voleva farle diventare una comunità quindi il concetto di inclusione eh, diciamo, è molto importante e soprattutto l'evoluzione tecnologica, dobbiamo essere consapevoli di questo, presenta tra i suoi effetti collaterali anche lo stimolo di un pericoloso isolamento digitale che noi dobbiamo evitare. E, e, e, e perché? Perché questo comporta anche un allentamento dei rapporti umani a livello culturale, emotivo e, e, e, e, e, e anche di più. E, e dico, e questo è quello che noi cerchiamo di fare e che sentirete dai relatori, cioè l'idea di aprire i dati, eh, di parlare di partecipazione civica, di processi decisionali pubblici, di abbattere i divari digitali. Vanno tutti incontro a, questa, a, questo, a, diciamo, a questo elemento importante che è quello di creare comunità eh, e di superare i divari digitali. Eh, detto ciò, io vi auguro mh, diciamo, un buon webinar. Do la parola a Flavia Varzano. E, e vi ricordo gli appuntamenti dell'Open Gov Week eh, che dureranno per tutta la settimana Grazie mille Elisa, grazie davvero buongiorno, benvenute, benvenuti sono Flavio Marzano, come ci diceva membro della Task Force eh, Open Gov molto che dieci anni fa eh, eravamo tra quelli come società civile che hanno fatto nascere la settimana dell'amministrazione aperta e qualche anno prima ha spinto perché l'Italia aderisse all'Open Government Partnership, adesso sono più di 70 i, le amministrazioni mondiali che hanno aderito. Tra l'altro segnalo che a proposito di inclusione, eh, oggi pomeriggio alle due e mezza ci sarà un altro evento sempre nell'ambito della settimana che si chiama Innovazione Digitale Inclusiva e Genere perché anche questo è un'altra delle eh, strade che vanno raccolte e davvero sono felice di vedere le persone fantastiche che parleranno oggi, ma lascio lo spazio a loro. Di cosa parliamo oggi? Della quinta area di azione del quinto NAP, del quinto piano di azione nazionale, ovvero appunto l'innovazione digitale inclusiva. L'innovazione digitale è il principio su cui di fatto si basano le politiche del governo aperto, perché è da lì che si passa, ed è un intervento non solo essenziale, ma anche trasversale a tutti gli altri principi, perché senza di questo gli altri principi non vengono attuati. Trasparenza senza open data non ci sarà, partecipazione civica senza piattaforme di partecipazione non ci sarebbe, lotta alla corruzione, accountability, rendicontazione, ascolto. Ecco, quest'area tra l'altro prevede due impegni e mi fermo qui. Uno è sulla cittadinanza digitale, quindi abilitare all'innovazione digitale inclusiva e l'altro su standard aperti per l'inclusività e la partecipazione della società civile nel monitoraggio della spesa pubblica. Ho detto tutto, passo la parola direttamente a Silvia Conticelli di Repubblica Digitale che ci dirà quante e quali sono le, le loro iniziative. Grazie davvero. Grazie Flavia, io sono Silvia Conticelli e appunto mi occupo al Dipartimento per la Trasformazione Digitale dell'iniziativa dell Repubblica Digitale. Adesso condividerò con voi lo schermo. Ok, spero che... Si veda, io lo vedo ancora. Ok. Vedete, so, si, si vede? Sì, si, si vede correttamente. Sì. Ok, allora, come uh, forse già saprete, il programma strategico nazionale che è coordinato appunto da, da, dal Dipartimento e che ha l'obiettivo di ridurre il divario e promuovere la, la cultura digitale all'interno del Paese. Perché, diciamo, che la, la situazione è che. Ehm, attuale eh, dell'Italia eh, parlando di eh, competenze digitali, digitali sicuramente diciamo, è ancora da, molto da migliorare attualmente il eh, 6% la percentuale di cittadini che ha competenze digitali almeno a livello base con, contro una media europea del 54% la, il 23% invece è la, la percentuale di cittadini che utilizzano servizi di, eh, di government anche qua molto sotto la media europea e um, diciamo gli stessi um... Da non troppo tanti li troviamo anche appunto negli altri ambiti che vedete citati soprattutto mh, per esempio mi preme sottolineare il, um, il divario di genere la percentuale di divario di genere nelle competenze digitali almeno di livello base che è sicuramente una delle problematiche che um, da, da, um, da um, capire e analizzare e risolvere diciamo, nel più breve tempo possibile Ehm um, per quanto riguarda, no, non riesco ad andare avanti, vediamo se. Ok, e, e la, quindi Repubblica Digitale per eh, cercare di eh, in qualche modo... Eh, Portare le, diciamo eh, affrontare il problema appunto del, delle competenze nei vari ambiti che abbiamo, che abbiamo visto prima ha creato un network che vede la partecipazione di diversi attori allora da una parte c'è il comitato tecnico di Vida, che è coordinato da noi quindi dal dipartimento per la trasformazione digitale e vede al suo interno i rappresentanti delle istituzioni e la, la collaborazione di istituti diciamo, um, universitari e centri di ricerca o com comunque diciamo tutte quelle eh, organizzazioni quegli enti che hanno a che fare con le dinamiche delle competenze digitali e ehm, dall'altra parte abbiamo la, eh, la coalizione di Repubblica Digitale che svolge un ruolo importantissimo con più di 300 iniziative che hanno appunto nel tempo aderito eh, innesto e che hanno di diverse provenienze quindi dalla società civile alla pubblica amministrazione al settore privato e poi abbiamo i cittadini che hanno proposto idee per la strategia nazionale attraverso appunto una consultazione pubblica su, ehm, sulla piattaforma partecipa e che quindi hanno anche loro un valore inestimabile all'interno del network. Il tutto si va ad inserire appunto in quella che è ovviamente la strategia a livello europeo e eh, a incastrare appunto con la Digital Skills Job Coalition europea che mette insieme 24 coalizioni nazionali dei paesi membri e che sicuramente ha un grande valore in termini appunto di creazione, di sinergie e di implementazione della strategia europea. Queste che, molto, diciamo che mh, vedremo molto rapidamente sono le principali tappe di Repubblica Digitale. Nel 2019 eh, viene pubblicato il manifesto per la Repubblica Digitale, con l'inserimento nel piano Italia 2025, e poi il percorso di credita di Repubblica Digitale è sempre appunto sicuramente verso eh, in incrementale, come incrementale anche il numero appunto, delle, delle organizzazioni potete vedere della, che entrano man mano a far parte. Del della, della coalizione nazionale. E, diciamo nel, 2000, nel 2020 siamo entrati a far parte della Digital Coalition Europea, quindi Diciamo sin dall'inizio e sono stati il comitato tecnico guida, è stata pubblicata la strategia nazionale e il primo piano operativo che poi è stato aggiornato a dicembre del 2022 e che attualmente diciamo siamo in fase di ehm, abbiamo avviato la procedura per il nuovo aggiornamento quindi per andare a includere le nuove azioni che faranno parte del nuovo piano operativo oltre che a cosa è stato fatto finora. E quali sono, diciamo, le, cosa stiamo lavorando in questo momento? Oltre che, come dicevo, all'avvio della, della procedura per il nuovo piano operativo e per il monitoraggio, Diciamo, importante sarà il lancio del nuovo portale di Repubblica Digitale e dell'ambiente di autoapprendimento e l'avvio sul territorio delle attività di facilitazione digitale che sono previste appunto dai progetti che sono inclusi nella misura 1.7 prevista da, dal PNRR e ehm, la pubblicazione degli output dei gruppi di lavoro tematici che vedremo poi diciamo più nel dettaglio più avanti. Eh, solo per inquadrare un po' diciamo qual è la base della strategica di eh, Repubblica Digitale facciamo una, una rapida diciamo, review su appunto. Eh, sulla strategia sul e sul piano operativo. Diciamo, il percorso della, eh, della strategia comincia a luglio 2020, appunto quando viene pubblicata, e, ehm, e continua poi con eh, un'altra un delle milestone sicuramente più importanti, che è la pubblicazione del piano operativo, che avviene dopo una composizione delle azioni Diciamo, eh, da, da parte di tutti gli stakeholder interessati. Gli istituzionali, sia appunto mh, de, che fanno parte della commissione, e la scelta di indicatori e valori target da inserire per poi monitorare queste azioni e come queste azioni incidono sul livello di, eh, di competenza, appunto della, del Paese. E, ehm, a eh, dicembre 2021 viene pubblicato il primo rapporto appunto eh, di monitoraggio. E, successivamente avviato il nuovo ciclo di monitoraggio e aggiornamento annuale del piano operativo che termina poi appunto ad ottobre 2022 come dicevo prima con la pubblicazione della, del piano aggiornato e um, qui semplicemente appunto viene spiegato in breve qual è il il ciclo che viene utilizzato appunto per il monitoraggio e la rilevazione della, che poi confluisce appunto nel, nel rapporto di monitoraggio e nell'aggiornamento operativo, quindi c'è una rilevazione annuale dell'avanzamento del piano che è eh, misurato attraverso gli indicatori di impatto, la verifica delle co della copertura tra azioni e obiettivi e la verifica del stato di attuazione delle azioni del piano. E il piano si, diciamo, di, si divide appunto in quattro assi, l'asse 1 che è focalizzato sull'istruzione e sulla formazione superiore, l'asse 2 sulla forza lavoro nel settore sia privato sia pubblico, quindi in, diciamo, tratta delle competenze che riguardano appunto la forza lavoro nelle imprese, nel mondo delle imprese e nel mondo della pubblica amministrazione, L'asse 3 è focalizzato su competenze specialistiche e sentito, abbiamo visto diciamo, in una delle prime slide che c'è un, un forte appunto, uh, deficit um, in Italia. e eh, L'asse 4 è invece focalizzato sui cittadini e che è quello coordinato dal Dipartimento per la trasformazione digitale e che um, punta a superare il divario digitale. Culturali che è presente all'interno della popolazione italiana e sostenere appunto l'inclusione digitale, che è un po' anche il focus di questo nostro eh, incontro di oggi. E qui semplicemente una panoramica delle azioni per ogni asse, in cui diciamo non ci addentreremo, ma era solo per darvi un po' un'idea di, di quante azioni sono eh, incluse nel piano, e ehm, come dicevamo appunto dopo la, aver, aver visto un po' qual è la, la base diciamo, eh, strategica eh, andiamo a, a vedere uno degli attori che è sicuramente più importanti per quanto riguarda in termini diciamo, di inclusione eh, della società all'interno eh, del network di Repubblica Digitale eh, la coalizione è un network appunto che è formato da più di 300 iniziative che ha l'obiettivo di mettere a sistema tutte quelle iniziative che ehm, hanno come obiettivo lo sviluppo delle competenze digitali sul, sul territorio nazionale, cercando di sviluppare una serie di nuove collaborazioni e sinergie tra le organizzazioni, identificando magari dei modelli delle best practices da scalare poi sul territorio nazionale, oltre ad avere un ruolo sicuramente fondamentale per contribuire appunto al raggiungimento degli obiettivi della strategia nazionale per le competenze digitali. Cosa importante, le iniziative che, le iniziative che sono censite nella coalizione nazionale che aderiscono. Sono tutte iniziative gratuite. E, eh, e questo, diciamo, è un, è un requisito fondamentale per poter accedere a delle. All'interno della, della coalizione nazionale eh, sono, si sono, diciamo, eh, sono nati dei gruppi di lavoro che lavorano appunto su, eh, su tematiche che collaborano su tematiche specifiche. Diciamo che un po' il il via a questi gruppi è stato dato durante la prima edizione dell'Assemblea di Repubblica Digitale, che è stata realizzata a novembre 2021 e che per la prima volta ha riunito tutte le organizzazioni della coalizione, i membri del Comitato Tecnico Via e le organizzazioni partner di Repubblica Digitale. In questo contesto si sono eh, diciamo, realizzati appunto sei workshop tematici, tra i quali poi hanno avuto un po' avvio eh, questi, i gruppi di lavoro attualmente in essere. Um, uno sì, sì. Allora, io che sicuramente verrà pubblicato il, il proprio output, um, tra, tra poco, sfido opportunità di output per la diffusione delle, delle competenze digitali co-coordinato da Telefono Azzurro e che ha diciamo, come obiettivo quello della, di coprogettare iniziative per promuovere un utilizzo che sia quanto più consapevole dei videogiochi, a partire proprio dalle raccomandazioni per policymaker e educatori. Un altro, diciamo, a seguire è il gruppo di lavoro sul superamento del livello digitale di genere, che è coordinato dal Dipartimento per le varie opportunità, e che punta in questo caso a coprogettare azioni che mirino a superare appunto il divario digitale di genere nella popolazione, che abbiamo visto essere uno sicuramente dei punti da da iniziare. E, e poi uh, inclusione digitale e servizi di facilitazione digitale, che sono uh, un gruppo di lavoro che mira a diciamo, tirare un po' le linee guida per tutte quelle iniziative che promuovono l'inclusione digitale. Un gruppo di lavoro invece è focalizzato sulla diffusione delle competenze specialistiche IT per aumentare il numero delle specialisti IT nel Paese ed uno che ha um, diciamo, avuto già il suo, il suo esito, nel senso che ha um, tradotto il Digcomp 2.2 che è stato appunto pubblicato sul, sul sito di Repubblica Digitale. Eh, la coalizione attualmente eh, conta 335 iniziative, mh, hanno proponenti eh, vari come già eh, accennavamo prima e ehm, che mh, attraverso attività differenti che vanno dalla facilitazione digitale alla formazione sia formale che informale, alla formazione di e-learning, alla comunicazione, ehm, arriva al 50,1% dei cittadini ehm, al 20. Diciamo il 23,6% dei fruitori fanno parte invece del settore privato e il 26,3% del settore pubblico. Ci sono alcuni numeri per quanto riguarda i destinatari eh, nel 2021, che abbiamo raccolto diciamo, con una survey appunto a tutte le organizzazioni e, eh, e quindi mh, a cui hanno risposto circa il 50% delle organizzazioni. Quindi comunque sono dei dati eh, da prendere sicuramente come parziali, potenzialmente sono molto di più i, eh, le persone appunto che hanno usufruito delle iniziative, eh, delle organizzazioni all'interno della polizia. Veniamo in modo più specifico a quali sono le iniziative di Repubblica Digitale all'interno dell'impegno 5.1 di OGP. Allora, sono sicuramente le misure 1.7 del PNRR, quindi... Um, la rete dei punti di facilitazione digitale, servizio civile digitale e fondo per la Repubblica Digitale, che cubano circa 450 milioni di euro in totale. Ehm, ci focalizziamo soprattutto sulla rete dei punti di facilitazione e sul servizio civile digitale. La, che cosa sono le reti dei punti di facilitazione digitale? Sono delle attività di supporto individuali e on eh, appunto ai cittadini nell'utilizzo di internet dei dispositivi digitali per... Favorire il loro, eh, per favorire l'utilizzo appunto di tutti quegli strumenti che permettono di partecipare alla vita sociale e anche di eh, essere formati per eh, aumentare anche il livello di competenze digitali di base, anche su scala nazionale. Questi servizi vengono offerti prevalentemente attraverso diciamo, biblioteche, scusate, altri sportelli pubblici o privati, che sono molto spesso diciamo già attivi sul territorio e che quindi con i fondi vengono eh, ulteriormente potenziati. Le modalità, infatti, organizzative possono variare in ciascuna realtà territoriale rispetto diciamo, all'ente proponente, ai, ai partenariati, alle modelle di, pre di prenotazione e gestione degli spazi, alle dotazioni tecnologiche, al tipo di assistenza formativa offerta e anche ai, diciamo, ai facilitatori e agli operatori che sono disponibili. Ehm, Diciamo, è importante sottolineare che la rete dei servizi di facilitazione digitale è finanziata dal PNR, ma in qualche modo si eh, integra anche a iniziative private o ad altre iniziative che sono finanziate con altri fondi dedicati. Uno degli esempi, per esempio, è eh, Digital Mentis, che è per eh, l'educazione digitale dei consumatori, che si va appunto ad integrare con la rete dei punti di facilitazione digitale, Digital Mentis che eh, è eh, destinato in particolar modo agli over 65, o a eh, persone appunto con particolari difficoltà nell'uso degli strumenti digitali e che è finanziata da NINIT. Quindi, queste sono un po' diciamo no, le principali milestone e target che, eh, del, del progetto, e eh, che è partito istituendo appunto un team di governance centrale che è responsabile del monitoraggio delle proposte e supporta l'esecuzione del progetto arrivando poi a supportare le regioni attraverso un sito dedicato all'implementazione di, di un sistema di knowledge management, per, eh, che è attualmente in, eh, in realizzazione, per, che permetta di condividere le esperienze, e gestire i contenuti, quindi condividere anche esperienze tra le diverse regioni per eh, sicuramente creare sinergie e per lavorare nella stessa direzione. La, la milestone che è prevista a fine anno è la pubblicazione di gare d'appalto a livello regionale per identificare le associazioni certificate che siano in grado di attivare i punti di facilitazione digitale. E, e la, diciamo, la, a, a conclusione del progetto, nel, nel 2026 i cittadini coinvolti, diciamo, l'obiettivo è il coinvolgimento appunto, di 2 milioni di, eh, di cittadini. Diciamo, un, obiettivi simili sono quelli per quindi, dal servizio civile digitale, quindi anche in questo caso rafforzare le competenze digitali e il capitale culturale degli operatori volontari partecipanti che sono giovani fino ai 28 anni, e promuovere appunto lo sviluppo e il potenziamento delle competenze digitali dei cittadini, proponendo appunto i servizi di facilitazione digitale di percorsi eh, educativi. E potenziare le competenze digitali degli enti di servizio civile universale che aderiscono all'iniziativa dei percorsi appunto di capacity di building. Quindi diciamo non solo lavorare sui formatori, ma anche sugli enti di servizio civile. E, e, e ancora una volta l'inclusione digitale che è un po' il life motive che muove appunto tutte queste iniziative che sono finanziate dal PNRR. Eh, quindi chi, chi può aderire al servizio civile digitale possono aderire tutti gli enti che sono iscritti all'albo del servizio civile e ogni ente può presentare appunto un programma di intervento poi sviluppabile diciamo in, in progetti che prevede un impiego complessivo di operatori volontari da un minimo di 12 a, una, a un massimo di 30. E, diciamo come le tipologie di servizi che possono essere offerte attraverso il servizio civile digitale sono... Eh, o una, la realizzazione e il potenziamento del, della facilitazione digitale presso il lento, oppure diciamo, dei percorsi e delle attività che invece sono di formazione, quindi di educazione al digitale. Anche qui diciamo, la, la milestone ehm, più, più importante diciamo, è quella che riguarda, do, perché in questo caso, nel caso del, del termine di digitale, c'è stato prima della, del progetto eh, dal PNRR un bando sperimentale e eh, che, diciamo, il cui avvio operativo è, è stato realizzato a giugno 2022 con l'avvio delle attività di sport da parte dei giovani volontari e eh, il lancio invece nel, nel 2022 e nel 2024 sono previsti e ovviamente un, un, uno dei bandi è già stato eh, pubblicato e nel, appunto nel 2022 sono previsti diciamo dal PNRR tre ulteriori bandi quindi destinati sempre agli enti che sono iscritti all'albo del servizio civile universale mm, oltre ai progetti PNRR nell'impegno di ehm, diciamo di oggi abbiamo eh, incluso anche il nuovo portale di Repubblica Digitale che ehm, è diciamo mh, realizzato su due Ehm, linee, diciamo, da una parte è dedicato oltre a la, al monitoraggio della strategia eh, nazionale delle competenze digitali, è dedicato agli enti della coalizione che avranno mm. un'area riservata in cui potranno comunicare dati aggiornati, promuovere eventi e iniziative di formazione in maniera autonoma, differentemente da quanto avviene oggi. E avrà un ambiente di autoapprendimento che offre al cittadino un catalogo di risorse formative, oltre alla possibilità di ricercare eventi e servizi di facilitazione digitale sul di territorio. Quindi perché, diciamo, serve un ambiente per l'apprendimento perché perché ah, non è disponibile alcun, alcun ambiente dove il cittadino può testare e sviluppare le proprie competenze digitali, e l'offerta di webinar e corsi molto spesa, e frammentata. E, ehm, e soprattutto, le, diciamo, l'ambiente che, che andremo a costruire copre l'intero spettro delle competenze digitali di base ed è basato interamente eh, sul, sul framework di eh, Quindi... Diciamo qua semplicemente appunto riassumiamo cosa può, quali sono i, i principali, eh, la, la, le, le principali modalità di produzione della, di questo ambiente. Quindi orienta il cittadino alla produzione di contenuti e moduli formativi sulle tematiche nei quali viene elevato un basso livello di competenza. E' eh, è un ambiente appunto con un catalogo, come dicevamo, di contenuti e moduli formativi con un accesso guidato. E, um, e implementato su, in prospettiva avrà anche no, un'attestazione open badge. E soprattutto, diciamo, la grande, uh, sicuramente il, il grande plus è il fatto di essere un punto di accesso unico agli eventi di formazione ai servizi di recitazione digitale online sul territorio nazionale. E andrei uh, avanti veloce per non rubare neanche tempo agli altri relatori e diciamo questo momento di apprendimento sarà uh, sicuramente... Eh, utilizzato sia appunto dai cittadini ma sarà anche di supporto a, ehm, alle misure mh, che vedevamo prima PNRR, quindi sia al servizio civile digitale che rete dei punti di facilitazione digitale, perché sarà utilizzato da parte dei facilitatori digitali e dei volontari per l'attività di assistenza e formazione verso i cittadini, per i facilitatori digitali sarà diciamo, il cardine per il proprio percorso di formazione in autoapprendimento e auto permetterà appunto la visualizzazione dei punti di facilitazione su una mappa e dei dati aggregati delle misure per i, per i cittadini. Eh, per, diciamo, per, per chiudere appunto il quadro delle iniziative all'interno dell'impegno, Citiamo il Premio Nazionale per le Competenze Digitali, che è un'iniziativa, diciamo, di, più di comunicazione, sicuramente, che ha l'obiettivo di valorizzare quei progetti di sviluppo delle competenze eh, digitali sul territorio nazionale, Quindi, la, la, sensibilizzando e diffondendo la consapevolezza, la, la rilevanza della cultura digitale per cercare di superare l'analfabetismo digitale, individuando buone pratiche che possono essere prese in altri contesti e visualizzando risorse educative aperte che eh, possono favorirne eh, sicuramente il riuso. Le categorie in concorso sono quelle che vedete elencate, quindi digitale per tutti, inclusivo, contro il divario di genere e per l'educazione nelle scuole. E, i numeri della, della prima edizione sono stati ottimi, quindi c'è molto 20 progetti candidati, 22 progetti finalisti, eh, con ehm, 12,3 mila voti ricevuti su, ehm, su Partecipa. E, ehm, e eh, diciamo, stiamo attualmente lavorando cercando di avviare anche il processo per, ehm, per avviare la seconda edizione del premio perché appunto è un'iniziativa che ha avuto veramente eh, molto successo che ha portato anche alla creazione proprio di sinergie tra le diverse organizzazioni qui vedete semplicemente i vincitori e la cerimonia appunto di, eh, di premiazione e la cosa, diciamo, sicuramente che ha dato un po' di valore aggiunto anche a questa ehm, iniziativa è stato che i premi dai vincitori sono stati realizzati da un istituto congressivo di Francavilla Fontana che li ha proprio progettati e messi a punto durante il loro laboratorio di progettazione grafica. Quindi sicuramente questo ha dato ancora di più, diciamo, un, un valore di inclusione maggiore eh, all'iniziativa. Io con questo concludo e vi ringrazio per, per l'attenzione, mi scuso se ho sforato di qualche minuto. Grazie Silvia, grazie davvero, molto interessante. Ricordo eh, a chi ci ascolta che per le domande eh, è possibile usare il box domande e risposte, quindi fatelo lì. Peraltro ce n'è una che rivolgo io ai futuri relatori, per chi non l'avesse vista, non ci sono attività di supporto per invalidi con problemi di locomozione o altri problemi. E la passerei direttamente invertendo eh, due relatori successivi a Gianluca Vannuccini della Regione Toscana che ci parlerà di facilitazione digitale e coinvolgimento dei cittadini nel miglioramento dei servizi. Gianluca, a te. Ciao Flavia, buongiorno a tutti. Eh, e sì, dunque, intanto condivido schermo. Perfetto. Dovreste vedere il mio schermo condiviso. Buongiorno a tutti, io appunto sono Gelo Coloncini, sono responsabile dei sistemi informativi di Regione Toscana e ehm, in appunto prosecuzione all'intervento di Silvia provo a dare un po' un, un, un cenno a, quello che stiamo, a come stiamo interpretando in Toscana tutta questa iniziativa lanciata da Repubblica Digitale e in generale il tema delle competenze digitali. Um, dunque nel corso degli ultimi due anni in Regione Toscana abbiamo avviato un'iniziativa molto interessante mh, di, eh, di, di sistema direi perché proprio ha messo assieme eh, tutto il mondo dei comuni degli enti locali, dei sindacati, dei pensionati e che abbiamo appunto è stata chiamata Connessi in Buona Compagnia che è un'iniziativa che fondamentalmente ha attivato una serie di eh, punti di eh, facilitazione digitale eh, diciamo in, in connessione con, con quello che durante la pandemia si era sviluppato come botteghe della salute in particolare anche introducendo nuove forme di engagement con i cittadini penso per esempio alle botteghe mobili quindi il tema diciamo per riprendere un po' la, diciamo, la domanda fatta dai partecipanti di come si possono diciamo aiutare persone con difficoltà motorie una possibile opzione potrebbe essere quella di individuare dei centri di facilitazione mobili diciamo così con piccoli furgoni oppure comunque mobili in grado di andare a questo diciamo viene incontro sia al tema delle persone con difficoltà motorie ma anche pensate al tema delle aree interne quindi un pochino più lontane dai centri eh, più grandi e quindi che hanno magari eh, dove ci possono essere persone che per vari motivi hanno difficoltà a spostarsi. Altri strumenti che mi vengono a mente per dare risposta a Flavia potrebbe essere il tema diciamo di modalità di contact center o di facilitazione diciamo a distanza tramite bot, tramite contact center diciamo tramite strumenti diciamo da remoto che potrebbero dare un primo orientamento e facilitazione al cittadino senza diciamo necessità di spostarsi fisicamente. Quindi questa iniziativa con in buona compagnia diciamo è andata molto bene tant'è che per riprendere appunto anche il, i premi citati poco fa da Sive è stata anche diciamo valutata molto bene nell'area digitale inclusiva abbiamo vinto il premio e per noi è stato veramente un onore poter vincere questa iniziativa anche perché è stato davvero il, il corollario di una, di una collaborazione che ha dato davvero ottime soddisfazioni anche a livello proprio di, di rete che si è venuta a creare. E oggi siamo impegnati chiaramente nel PNRR e nell'attivazione dei centri di facilitazione che, appunto, Repubblica Digitale ha spiegato poco fa. Per cui, diciamo, mh, per quanto riguarda la Toscana, sono stati assegnati più di 7 milioni di euro, e il nostro obiettivo quindi è quello di raggiungere questi 169 centri in regione toscana nell'ambito del PNRR. Quindi di fatto, che cosa accade in Toscana in tema con diciamo, competenze digitali? Si parte dall'esperienza dei punti di accesso assistito a internet che, che Fraga conosce bene e che sono state forse una, tanti, tanti anni fa, diciamo, un'iniziativa di, di sistema molto grande che devo dire ancora oggi eh, resiste, ci sono dei punti di accesso assistito ancora attivi in Toscana. Eh, si parte dall'esperienza più recente di connessi in buona compagnia, si, passa dal, si parte da, diciamo, dal forte clima di collaborazione fra Regione, Anci Toscana, qui Toscana e il terzo settore e si avvia diciamo una nuova avventura in Toscana per espandere la tematica de della facilitazione digitale. Direi che io ho provato un po' a mettere assieme, questo anche nel colloquio con gli enti locali, una rete diciamo di una serie di vantaggi di cui a nostro avviso non si può non fare parte. Che cosa intendo? Intendo che far parte di questa comunità ehm, ha dei vantaggi, dei benefici per coloro che vi partecipano. In primis Significa conoscere in anteprima le novità dei servizi digitali erogati sul territorio. Quindi esce un nuovo servizio online, che ne so per cosa, per prenotare TPL oppure una nuova app, automaticamente tutti i centri connessi a questa rete lo vengono a sapere, quindi possono diffonderlo molto più rapidamente sul loro territorio. Si ha accesso a piattaforma regionale per le competenze digitali o a quella che citava poco fa, a sì, Siva di livello nazionale, per poter recuperare contenuti informativi e formativi da dare ai propri cittadini e si è anche aggiornati su nuove forme di engagement digitale e fisico, quindi esempi di poco fa, il tema delle botteghe mobili, il tema dei, dei chatbot, il tema dei news center, quindi se un territorio di livello europeo italiano sperimenta una nuova forma di engagement con i cittadini, far parte di questa comunità eh, significa venirlo a sapere e poterlo applicare anche nel proprio territorio. Oppure utilizzare strumenti definiti con metodologie scientifiche per misurare e monitorare le competenze digitali dei propri cittadini. Fra poco ci arrivo, un tema anche questo molto importante, ricordiamoci il DESI, come dobbiamo migliorare tutti oppure ancora strumenti uniformi di raccolta e di segnalazione dai cittadini per migliorare i servizi pubblici anche questa è un'opportunità di far partecipare i propri cittadini sia un percorso formativo sia direi anche un tema di ascolto qui diciamo, vengo alla seconda parte diciamo, del titolo di questo mio intervento quindi l'importanza anche di unire la facilitazione con l'ascolto e la semplificazione dei servizi in Toscana abbiamo provato anche a fare un passo oltre col tema di questa figura del di facilitatore digitale che grazie alla nostra diciamo, direzione di formazione e lavoro diciamo, è stato ehm, iscritto nel catalogo regionale dei profili qualificati individuando un corso professionale diciamo, della durata di 450 ore che dà proprio un, mh, un certificato riconosciuto sul repertorio regionale eh, con una qualifica professionale eh, formale strutturata che può essere utilizzato da qualunque agenzia formativa per sviluppare attività formative e per creare, diciamo, questi nuovi profili. Su questo, devo dire, stiamo lavorando a stretto eh, contatto con l'assessorato, diciamo, alle attività produttive e anche a quelle della formazione al lavoro, in modo da chiudere il cerchio, cioè produrre una nuova figura, ma anche produrre un tessuto che generi domanda, che generi un mercato per questa figura. Quindi questo, anche questo penso sia un tema molto importante. Eh, accennavo poco fa al tema della misurazione delle competenze digitali, un elemento molto importante perché eh, tutti noi siamo nel mezzo di una sfida importante come eh, paese, dobbiamo migliorare su questo indice DESI sul posizionamento dell'Italia in tema di competenze digitali, ovviamente non è l'obiettivo migliorare il DESI ma l'obiettivo è migliorare le competenze digitali della cittadinanza e quindi diciamo, mh, a, si auspica e spero, questo è un messaggio che do a Repubblica Digitale ma so che già ci stanno lavorando e eh, siamo molto contenti anche di poter collaborare, se possibile. Diciamo, un unico sistema nazionale per l'elevazione di competenze digitali dei cittadini, in modo che ogni regione, o ogni territorio non debba reinventarsi eh, un sistema a sé stante, ma si possa avere una, un qualcosa che sia condiviso con il DTD, con Insta, con l'università, in modo da mecciarlo diciamo, direttamente con i KPI del DESI. E andare a vedere via via eh, diciamo l'outcome no? di tutto il lavoro che tutti noi facciamo durante la facilitazione digitale eh, ecco diciamo eh, in realtà non solo facilitazione ma anche creare un momento di dialogo e di incontro nei cittadini è chiaro che eh, non sempre le difficoltà stanno nelle competenze del cittadino no cioè molto spesso dobbiamo mettere in discussione il servizio e magari ci possono essere dei, degli elementi di miglioramento del servizio cioè magari quel servizio è poco usato perché in, in qualche caso è poco usabile o può essere migliorato per cui l'obiettivo è quello di eh, far tesoro dei momenti preziosi di incontro al cittadino per raccogliere i feedback che eventualmente vengono forniti durante la facilitazione quindi l'idea è quella di andare a individuare una sorta di basket dei servizi quindi stiamo pensando diciamo ad un basket dei servizi sia di, di livello nazionale che regionale che locale quindi eh, inseriremo una serie di servizi in cui il cittadino andando al centro di facilitazione sa che verrà aiutato quantomeno in modo prioritario su questo set di servizi questo è giusto un elenco perché l'elenco è più ampio ma l'idea è proprio quella di individuare un, un basket che appunto è dinamico chiaramente quindi arriva il comune X e mi dice guarda io ho fatto un nuovo servizio online che è ritenuto molto importante lo aggiungiamo a questo basket mm. e quindi diciamo i contenuti di ciascun servizio saranno diciamo, veicolati tramite le piattaforme di formazione ma anche la facilitazione e anche l'ascolto Saranno focalizzati su quel servizio. Quindi l'idea è quella di coinvolgere il facilitatore nel raccogliere le, i suggerimenti di miglioramenti sul, sul servizio. E giusto qualche esempio di, di forma che stiamo preparando proprio in questi giorni. Diciamo quindi a valle dei servizi. Che io, su cui io ho fatto l'attività di facilitazione quindi servizi incontrati dal cittadino durante la facilitazione vado a raccogliere i suggerimenti o le indicazioni di miglioramento e chiaramente posso anche raccogliere il grado di soddisfazione su quel servizio quindi andare a fare un'analisi proprio anche di, eh, diciamo, ehm, di, di customer vera e propria quindi anche di soddisfazione da parte del cittadino nell'utilizzo di quel servizio che magari ha preso nel centro e che magari utilizza anche eh, in quel periodo quindi ecco, diciamo, eh, chiudo, chiudo appunto l'intervento, in generale diciamo, noi stiamo cercando sia di eh, vedere il tema dell'apertura dei centri, ma anche di eh, unire questa opportunità con altre ehm, potenzialità derivanti dall'incontro e dalla facilitazione con i cittadini. Bene, io ho concluso. Non so se Flavia... Flavia ha trovato la connessione, sì, vai a YouTube. Ok, ok, allora subentro io e ci, ci, ci cambiamo di ruolo con Flavia agevolmente. Uh, grazie, grazie Gianluca. Mm, ricorderemo poi più avanti il, un, un, una, la vostra iniziativa di domani relativamente ai dati aperti. metterò il link direttamente in chat così vi come dire, diamo forza ulteriore a, diciamo, a questo approccio eh, integrato. Uh, andrei avanti con, con, con, con gli interventi previsti, chiedendo l'intervento di Pia Social. Sì, buongiorno a tutti. Grazie. Eccoci, vediamo. Luisa Gabbi, eh, grazie del, della tua partecipazione. Eh, prego a te Grazie. La Grazie a voi dell'invito. Buongiorno a tutti. Il mio vuole essere un semplice contributo da parte di una delle associazioni della società civile che partecipa al forum multi-stakeholder eh, che si chiama appunto PIA Social. Il titolo è autoesplicativo, come informazione e comunicazione pubblica digitale eh, possono essere un presidio di qualità dell'interazione online e dei diritti digitali. E intanto il forum multistakeholder appunto prevede una partecipazione a alcune informazioni diciamo di contesto di una componente pubblica e società civile. Noi siamo appunto nella società civile insieme ad Action Aid, Cittadini Areattivi, Fondazione Etica Libera, The Good Lobby e altri Soggetti. Ci chiamiamo PA Social, ma a dispetto del nome, non ci occupiamo solo di PA eh, né solo di social. Ma siamo nati nel 2017, allora eravamo tutti comunicatori pubblici agli albori dei, dei social, in particolare di Twitter, come strumenti di servizio di comunicazione ai cittadini. E da lì, Diciamo abbiamo seguito in tutti questi anni tutta l'evoluzione del digitale e l'associazione si è eh, aperta a, a tutte le professioni del digitale, appunto dai comunicatori eh, e della comunicazione pubblica dell'informazione ai giornalisti, ai social media manager che ancora non hanno un'identità riconosciuta, perché come abbiamo visto anche dall'intervento, nel dottor Vannuccini eh, il, il digitale comporta, eh, come sappiamo tutti, insomma, la necessità di riconoscere nuove figure professionali, esattamente come ha fatto la Regione Toscana che ha riconosciuto il facilitatore digitale dal punto di vista ufficiale e questo è un percorso sul qual, su quale anche noi come associazione ci stiamo muovendo, ma questo ve lo dirò. In, in seguito. Quindi mh, il nostro obiettivo era soprattutto quello di promuovere una cultura della, della democrazia, della responsabilità, della correttezza relativa alla cultura digitale. E mh, quindi perché anche manteniamo questo, questo P.A. nel nostro nome? Perché comunque è indubbio che rispetto a un'evoluzione del, del digitale che eh, si sviluppa soprattutto, come sappiamo, attraverso grandi player privati e seguendo il mercato e seguendo dinamiche non, non sempre trasparenti e appunto necessario un presidio e anche quello che sta facendo il processo di open government da questo punto di vista quindi la pubblica amministrazione in dubbio per come noi la conosciamo noi in italia lo conosciamo insomma è un presidio democratico e nella comunicazione pubblica soprattutto nel nostro paese nonostante appunto per quanto riguarda la cultura digitale dei cittadini abbiamo visto come ci ha detto prima appunto la collega conticelli a livelli insomma diciamo molto bassi a livello europeo invece dal punto di vista della comunicazione pubblica possiamo dire che il nostro paese è molto avanzato e quindi diciamo anche può essere un punto di riferimento per l'innovazione dal punto di vista della, della comunicazione quindi la stessa legge eh, 150 del 2000 che noi conosciamo, insomma, che, che introdusse il primo sportello insomma, di, di comunicazione ai cittadini, l'URP, che è stato un servizio fondamentale ed è un servizio di fatto di comunicazione, che ora naturalmente ha uno sviluppo digitale e comunque è stata impostata secondo due grandi etiche quella del dipendente pubblico e quella del giornalista. Due grandi deontologie, insomma, di rispetto dei diritti e dei doveri dei cittadini. Quindi questo, diciamo, è un po' il parametro che ci, che ci dovrebbe orientare anche nel comunicare. Indubbiamente, diciamo, anche tutte le operazioni che noi stiamo promuovendo, adesso non, non, non ripeto le cose che sono state... Eh, raccontate molto bene, spero che possiamo avere le, le slide di Silvia, perché anche per noi insomma diciamo chiariscono bene anche tutta la strategicità del percorso e tutte le azioni che sono messe in campo. Peraltro non ricordo se l'ho detto, ma nella community si può aderire in qualsiasi momento. Quindi la community è una comunità aperta alle, sia alle organizzazioni civili che le organizzazioni. Private. comunque è questo percorso che ci porta a dover rafforzare insomma, le competenze digitali e i diritti digitali a recuperare questo, questo profondo gap che eh, appunto caratterizza il nostro paese e che prevede punti di facilitazione digitale, avrebbe necessità naturalmente di una sua. Stabilizzazione, di una stabilizzazione, di una sua regolarizzazione, cioè appunto c'è questa idea bellissima della, della scuola diffusa che poi è un'idea che diciamo durante la pandemia ha avuto una sua forza, cioè della scuola che esce dalla scuola per andare verso il territorio. Il sogno è naturalmente che appunto. La, la possibilità di trovare un luogo fisico o, o appunto eh, digitale per tutti i cittadini, per tutti noi per potersi aggiornare perché appunto eh, ovviamente è tutto sempre in evoluzione sarebbe appunto l'ideale per continuare insomma diciamo queste azioni al di là delle, dei, dei progetti insomma estemporanei che possono, che possono intervenire l'informazione e la comunicazione pubblica diciamo tra virgolette perché comunque la comunicazione pubblica è un punto di riferimento a, per chiunque voglia fare buona comunicazione e informazione anche nel privato dovrebbe essere di accompagnamento a tutte queste azioni per renderle note diciamo eh, ci diciamo tutti noi comunicatori e informatori pubblici che e giornalisti pubblici che la comunicazione è una funzione strategica poi sappiamo tutti noi dentro le pubbliche amministrazioni diciamo un po le, le battaglie che si fanno insomma per il riconoscimento lo stesso PNRR non ha riconosciuto in tutte le sue strategie questa funzione quindi diciamo sta a noi per dare efficacia e per dare qualità appunto in quest'ottica delle grandi etiche che accompagnano i processi di comunicazione per dare qualità ai nostri progetti poterci eh, poter affiancare delle azioni di, di comunicazione quindi diciamo non eh, per l'inclusione digitale e la partecipazione dei cittadini è rilevante non solo progettare la formazione ma anche progettare l'informazione e la comunicazione e dal nostro punto di vista eh, appunto per raggiungere una cultura digitale condivisa tra l'altro abbiamo anche una fondazione Italia Digitale che, abbiamo, che è nata l'anno scorso e che appunto eh, amplia l'idea appunto non solo della comunicazione ma tutte le funzioni del digitale a Torino anche quest'anno ci sarà la seconda edizione del, del Festival Digitale Pop, mh, Popolare e come associazione dicevo: non so se rispondo al, al signore che ha fatto la domanda sul eh, su come raggiungere gli, gli invalidi noi offriamo moduli online gratuiti di, di formazione eh, sono a spot ovviamente hanno una continuità relativa però insomma ci sono e sono reperibili naturalmente noi partecipiamo ai tavoli delle community e anche ad alcune attività siamo presenti peraltro in repubblica digitale e da sempre sosteniamo una riforma della legge 150-2000 perché la legge è nata in un tempo in cui la parola digitale non, non esisteva, diciamo, all'interno della legge, nonostante fosse un'ottima legge, poi fossero seguite direttive eh, migliorative, però... E tempo insomma, non è sufficiente diciamo che i professionisti delle pubbliche amministrazioni si formino e siano aggiornati se poi la legge non sa mai dove inquadrare una figura o l'altra e non prevede nuove figure quindi diciamo è una, è una battaglia che con tanti altri soggetti del mondo dell'informazione e della comunicazione cerchiamo di portare avanti anche noi abbiamo promosso un riconoscimento, cioè l'attestato esperto in comunicazione e informazione digitale presso il MISE, proprio per dare la possibilità. Ai, a queste nuove figure del digitale, insomma, di avere almeno un, un riconoscimento, un piccolo passaporto, insomma, per porsi, per porsi in, questo, in questo mondo. Niente, quindi io niente, sono, ringrazio tutti, credo che questo percorso sia molto importante, molto interessanti sono gli scambi, insomma, tra i diversi soggetti che partecipano e vi ringrazio e vi auguro buon lavoro. Grazie a te, grazie anche a Ugo per il ponte che ha fatto, purtroppo è crollata malamente la rete nel quartiere, è andata bene così, e quindi adesso passiamo, siamo tra l'altro in tempo, quindi siete stati bravissimi, e a proposito di società civile ne aggiungiamo un'altra, quindi Andrea Borruso dell'associazione Ondata che parla del VADEMECOM su date aperte, quindi diciamo il secondo dei due impegni del, del, del quinto della quinta parte quindi eh, un monitoraggio civico. Oh. Andrea che ci racconti. Forse uh. comincio. Scusa comincio hai. io che. Ah ok ok sorry. Fare. Sì sì sì sì hai ragione. Era questa scaletta io sono in un'altra riunione. Hai ragionissimo. Vi devo più presto. Perdona, va bene. Va benissimo. Eh, so che questa è molto del 5-1, comunque parlerò dell'azione della seconda azione del eh, della seconda parte dell'azione 5, che è più pratica, eh, spesso ci si lamenta che mancano i dati o che mancano le competenze per, eh, per analizzare i dati. Eh, All'interno del PNRR c'era una grossa difficoltà perché prima che eh, Regis cominciasse a pubblicare i dati, comunque gli abbiamo abbiamo dovuto attendere i tempi tecnici di realizzazione della nuova piattaforma rispetto a un eh, programma che è completamente nuovo, quindi per eh, avere i dati sul PNRR abbiamo dovuto attendere dei tempi tecnici, adesso sono usciti, però eh, chiaramente a inizio di Piano Nazionale del Governo Aperto eh, c'era questo, questo gap. E quello che abbiamo voluto fare, come ANAC ma come associazioni della società civile, organizzazioni della società civile, altre amministrazioni che stanno eh, partecipando al Quinto NAP, eh, è stata un'azione di eh, innovazione digitale inclusiva un'azione digitale inclusiva mettendo a disposizione i dati che già esistevano cercando di metterli a sistema in modo da poter cominciare già da subito a monitorare il quinto NAP. È stata un'azione che ha dato risultati bellissimi perché c'è stata veramente co-creazione tra pubbliche amministrazioni e eh, organizzazioni della società civile. Eh, Andrea vi spiegherà eh, quello che hanno fatto c'è stata una grossa parte dell'organizzazione della società civile senza le quali i dati vengono pubblicati dalle pubbliche amministrazioni ma non servono i dati non hanno un loro valore se non vengono utilizzati se non diventano parte del, del patrimonio comune delle delle community del, dei cittadini delle, della società civile se non diventano azione vengono trasformati in azione azione che può essere di monitoraggio ma anche di cambiamento rispetto alle, alle strategie da pubblica amministrazione e rispetto anche a chiedere nuovi dati per, per e seguire fenomeni che sono di interesse. Rispetto a questo io penso che il 5-2 poi Andrea vi racconterà abbia avuto i suoi, i suoi risultati. Questa settimana per il governo aperto ANAC ha pubblicato i dati dell'inclusione di clausole per il rispetto della parità di genere e della parità... Re, eh, di generazionale, dell'inclusione del generazionale nelle, nelle gare pubbliche è un grande risultato dovuto anche alle organizzazioni della società civile, Andrea e altre organizzazioni che ce l'hanno chieste e con questo lascio la parola ad Andrea e vi ringrazio Buongiorno, grazie Gianpaolo, grazie Flavia, grazie a tutte e tutti. E condivido lo schermo, mi metto con un timer per evitare brutte figure. Ok, fatto. E condivido lo schermo e facciamo questa eh, Ok. E, allora, eh, quello che vi voglio raccontare è uno dei frutti eh, del tavolo in cui mh, ho la, il piacere di, eh, di partecipare, vi voglio raccontare proprio cos'è questo Bademecum Studiati Aperti, eh, che in parte è stata un'esigenza eh, da costruire, perché c'era un po' un vuoto, era pure difficile andare a comprendere quale fosse lo stato dell'arte sui dati pubblici eh, aperti sul PNRR, sul PNRR, ci metto sempre una R in più. Io sono il presidente dell'associazione OnData, che è un'associazione che promuove, che promuove proprio l'apertura eh, dei dati pubblici affinché possano diventare un, un bene comune. Questa è un'azione che in qualche modo deriva anche dalla maturità associativa, nel senso che ehm, nel tempo abbiamo capito che questo tipo di contributo era forse il, il, il miglior contributo che potevamo dare e che siamo riusciti a dare provando a dialogare in maniera continua, alle volte bene, alle volte male, alle volte con delle risposte, alle volte con il silenzio, ma eh, sempre con la, la pubblica amministrazione è, eh, ove possibile, sempre in maniera bilaterale. L'obiettivo del tavolo eh, in cui sono seduto è molto, molto interessante, eh, nella pagina di OpenGOV Gov trovate i dettagli, ma eh, quello di base è proprio eh, è la frase introduttiva, creare le condizioni per favorire l'uso del patrimonio informativo esistente. Nei, nelle norme sui dati aperti eh, c'è una bellissima frase che dice proprio la valorizzazione del patrimonio informativo del settore pubblico, che io preferisco decine di volte di, di più alla parola dati aperti, patrimonio informativo del settore pubblico. Secondo me è quella la, la parola giusta, e, partendo dal miglioramento e dalla messa a sistema di risorse esistenti e avviando un ciclo di vita virtuoso di co-creazione che coinvolga tutti gli stakeholder. Questa cosa in qualche modo di, di partire da quello che già c'è, a me è sembrata molto interessante, ma non per risparmiare tempo, non per fare di meno, ma perché in realtà delle volte ehm, ci sono risorse, ci sono informazioni, ci sono persone, ci sono uffici ehm, di qualità, di interesse, ma magari mh, non sappiamo che esistono, ehm, magari un po' complesso leggere alcune di queste informazioni, alcuni eh, di questi dati e quindi ehm, uno dei punti del tavolo, uno dei punti dell'obiettivo era proprio partire dall'esistente, perché c'è dell'esistente e eh, su quello eh, lavorare, co-creare, eh, con, confrontarsi eh, cercando, non ci si riesce sempre, di attivare eh, in maniera eh, il più proattiva possibile tutti i portatori eh, di interesse abbiamo lavorato con eh, come dire delle, eh, con dei punti che sono quasi da manuale delle manuale regioni marmotte no? è chiaro che è facile dire che è importante confrontarsi ascoltare, eh, proporre, approfondire però per esperienza personale quest'anno ne faccio 50 quindi ormai insomma, c ho, c ho una certa età non è così comune mettere in fila eh, questi punti. Una cosa interessante di, di questo tavolo eh, secondo me è stata proprio questa, che eh, ci, stiamo, ci abbiamo provato, ci siamo spesso riusciti, non funziona sempre, eh, ma eh, sono punti fondamentali, con anche sorprese, nel senso che delle volte capitava che eh, a valle di una riunione in cui si accennava magari all'opportunità di rendere più leggibile un certo dato di far uscire un certo un certo dato penso ai dati eh, anche di, di open coop che citerò fra poco poi magari quel dato usciva è il dato open coop sul PNRR e la sorpresa venne è, è stata fatta proprio un anno fa per l'open Gov week del eh, 2022 Difatti, proprio due punti di storia a maggio 2022 eh, escono finalmente dei primi dati di dettaglio PNRR, fino a quel momento non c'era nulla, il PNRR era iniziato già da un bel po' di tempo e eh, mh, ci viene fatto questo regalo proprio in quella settimana. A marzo 2023, quindi ieri, sui tre domani sul sito ufficiale del PNRR c'erano soltanto 5.000 progetti, c'erano soltanto informazioni di dettaglio legate a un miliardo di euro, veramente poco roba, e c'erano quattro gare, non per dire poche come quando si dice quattro gatti, erano veramente quattro gare. In... Indicate, ripeto, fino a marzo 2023 era una sorta di emergenza informativa per cui, ehm, come campagna di bene comune ehm, eh, di cui l'associazione Andata fa parte, come osservatore civico PNRR, come tante altre associazioni. Eh, eh, penso Open Policy, Action Aid, Transparency International, Monitor, eh, mi dispiace dimenticare, dimenticare nomi. Abbiamo fatto tante azioni per dire ma eh, c'è un progetto così enorme, così importante, è mai possibile che non ci siano dei, dei dati eh, utili per fare un po' di monitoraggio, analisi, monitoraggio di impatto? Eh, mentre facevamo... Queste campagne mentre alzavamo a volte il ditino per dire questa cosa, ci siamo chiesti nel tavolo di lavoro, ma ci siamo chiesti anche in, in altri spazi dove, dove lavoriamo. Ma non ci sono altre banche dati utili in Italia, in attesa che escano, come dire, i dati ufficiali PNRR. E allora emerge l'idea di creare un Vademecum eh, che potesse raccontare eh, eh, lo stato dell'arte. Diciamo a questo punto, dobbiamo fare, mettere una milestone. Ad aprile, quando escono finalmente, 2023, quando escono finalmente i primi dati eh, PNRR sul sito Italia Domani, di dettaglio e di interesse per poter fare analisi. Cosa avevamo eh, fino eh, a quel momento e cosa abbiamo inserito nel Vademecum? C'erano soltanto, tra virgolette, queste quattro fonti, fonti molto importanti perché parliamo del, del progetto OpenCoop, uno dei progetti più interessanti legati a questi temi, un progetto, come dire, vecchio, nel senso positivo, ha la sua storia, un progetto premiato, c'è eh, la banca dati di um, dati aperti dell'autorità nazionale anticorruzione, c'è il servizio contratti pubblici, una con banca dati poco conosciuta, ma molto interessante perché eh, consente di avere... Il quadro non solo di bandi, avvisi, ma anche di recuperare ehm, i documenti tecnici, ehm, non sempre, ma eh, spesso sì, documenti tecnici eh, presenti eh, nelle nelle gare, nei bandi, e poi la banca dati eh, di Open BIDAP, il, eh, il bilancio eh, aperto della, della pubblica amministrazione. E per ognuna di queste fonti cosa abbiamo fatto? Abbiamo creato un, una pagina con eh, l'obiettivo di cercare di essere diciamo, il più per tutti e tutte possibili. È un obiettivo difficile, secondo me, pressoché eh, come dire, a volte vendiamo la fontana di Trevi quando diciamo che è per tutti, perché eh, sono obiettivi che per, soltanto per certi tipologie di progetti sono realizzabili. In qualche modo dati di questo tipo sono dati eh, che richiedono un po' di studio, richiedono anche essere un po' specialisti, sia un po' di lavorazione dei dati, sia un po' dei temi, perché sono dati che hanno anche una parte burocratica e formale che bisogna conoscere prima di poter di, di poterli leggere e allora abbiamo eh, raccontato che cosa sono queste banche dati come sono accessibili con degli con degli approfondimenti abbiamo inserito elementi anche narrativi cioè abbiamo raccontato che ad esempio un CUP c'è una sua pagina web sul sito OpenCUP. Questa questa è una feature che c'è da tanto tempo che consente di aprire una pagina e quindi studenti del, del liceo ricercatori chi fa mappe può mettere il link correlato a un CUP ehm, e si apre, ma in questa occasione un'altra cosa molto interessante è che eh, dialogando eh, anche nel tavolo sono usciti appunto questi dati sul focus eh, PNRR, quindi un estratto dalle norme banche dati dei CUP in cui c'era l'etichetta PNRR. Eh, un altro mh, punto di dialogo, eh, Gian Paolo mi ha preceduto, è ovviamente ANAC che da anni pubblica dati interessantissimi e importantissimi, non pubblicava fino a poche settimane fa eh, diciamo, le gare etichettate come PNRR, c'era un po' l'insieme globale molto grosso, mentre adesso hanno pubblicato eh, una bancata che si chiama Bandi PNRR, è avvenuto, ripeto, un paio di settimane fa, l'annuncio l'ha dato Gian Paolo oggi, ma dietro le quinte è uscito due settimane fa, è una cosa molto interessante anche qui. Descriviamo un po' come sono fatte le banche dati, come si leggono i numeri di queste banche dati, eh, ma eh, abbiamo documentato, grazie al dialogo con ANAC, che se sei un po' esperto esistono anche le API, quindi le modalità di interoperabilità machine to machine, per accedere a questi dati queste queste pi erano in qualche modo utilizzate eh, soprattutto dalle pubbliche amministrazioni nel dialogo nel, eh, lungo il tavolo è emersa questa opportunità e ehm, sono ehm, dialogando con anac è uscita l'opportunità di rendere eh, la descrizione eh, di accesso per questi dati eh, ad anac pubblica quindi ci sono le pi sono descritte se so fare questo lavoro e procedo. Banca dati, servizi contratti pubblici è una banca dati eh, interessantissima ed emerge ehm, ancora una volta come il, la cosa interessante è l'insieme di questi dati, cioè ehm, queste fonti di dati pubblicano in informazioni in parte sovrapposte, in parte no. La cosa interessante sono i meccanismi di interoperabilità che sono dovuti soprattutto a codici, Soprattutto i codici CUP, i codici unico di progetto e i codici CIG, i codici identificativi delle gare, che sono identificativi più o meno presenti in tutte le banche dati, che consentono di fare poi il mestiere di costruire, come dire, analisi, ricerche, elaborazioni, facendo questo lavoro alle volte complesso di ehm, estrazione dati. Anche qui ci sono eh, API. Ehm, possibilità di eh, eh, ricercare. Ritorno un attimo alle slide. Eh, mh, abbiamo aggiornato in queste ore il Vademecum perché era necessario raccontare che su Italia Domani nel catalogo Open Data sono stati finalmente pubblicati una decina di, di dataset molto importanti, un punto di nota utilissimo è che finalmente vengono pubblicate le localizzazioni, quindi i progetti possono essere in qualche modo fotografati eh, sul territorio. Questa è una bellissima novità. La novità più importante è che è finita l'emergenza PNRR dal punto di vista informativo perché sono stati pubblicati dati su 50.000 progetti validati e su 130.000 progetti in totale. Mancano ancora alcune informazioni, non ci sono molte date, per esempio, l'avanzamento lavori è difficile da poter, da poter valutare. Nel dataset che ha annunciato Giampaolo è molto interessante, non solo che sono i, i codici gara associati al PNRR, ma ci sono anche la possibilità di monitorare ehm, ehm, diciamo parte degli obiettivi trasversali, come quelli legati al genere, ai giovani, perché ehm, le norme prevedono che eh, siano tracciate, che ci sia una premialità rispetto eh, a donne e giovani, ed esistono dei dati in settimana, ci sarà giorno 12 eh, nel contesto dell'opera una presentazione di una prima analisi legata a questi temi, legata a questo dataset. E poi i dati regionali, lo apro un secondo, non c'è niente di speciale, ma siccome il dottor Mannuccini ha parlato prima, prima di me, eh, mi piace fargli un plauso perché comunque la regione toscana è stata eh, ha, ha creato uno degli spazi più ricchi e più interessanti che sta facendo un po' scuola sul PNRR e abbiamo inserito nel Vademecum anche il riferimento a quelle ragioni che stanno pubblicando dati, stanno curando dati in autonomia, perché ci sembrava molto interessante per chiudere il Vademecum. Il valore è nell'insieme eh, di persone, di idee e, e, e di dati aperti. Questo è il mio indirizzo, ma soprattutto se volete seguire un po' i lavori eh, in corso che stiamo facendo, quella è l'urla della nostra newsletter scusate ho sforato di poco pochissimo dai che va bene così anzi eh, ci, ci voleva proprio per vedere anche lì eh, proposte sì concrete anche e, e il bello di questo mondo è che le cose si possono copiare e anzi se si copiano vengono anche meglio perché quindi suggerisco non solo alle altre associazioni di copiare quello che fate voi, ma anche gli altri enti come eh, suggerivi giustamente tu, la regione toscana ha già fatto delle cose e copiatela, che così salite sulle spalle del gigante e vedete più lontano di voi, che è questo il concetto per cui si può fare. Se ci sono domande, questo è il momento, abbiamo ancora un pochino di qualche minuto c'è, per poi le, le conclusioni di Ugo Bonelli. Eh, vediamo se eh, grazie Luisa per il molto interessante se ci sono domande eh, o direi che aspettiamo dieci secondi se qualcuno è un po' timido e non ha coraggio di dirlo subito eh, se no a te Ugo e le conclusioni grazie mille grazie, grazie Flavia grazie, grazie a tutti i partecipanti ma davvero io cerco solo di come dire, mettere un po' insieme i vari, no, le, le, le, i vari pezzi che abbiamo ascoltato, che abbiamo ascoltato in quest'ora e mezza, eh, cercando proprio di, di, di, di unire no, i, due, i, i due temi che all'apparenza possono sembrare no, distanti, e cioè no, il disporre di strumenti per facilitare l'apprendimento e no, la conoscenza, strumenti digitali ovviamente e nello stesso tempo no, una, una tematica se, che, che, che sembra più, più tecnica, no? come diceva Andrea, eh, più, più difficile da comprendere no? ai non addetti ai lavori. Ecco, ehm, l'obiettivo proprio di, di, di questa giornata, ma in, in generale dell'impegno dell che poi è articolato, dell'azione che è articolata in due impegni, è proprio quello di eh, unire questi, questi punti. Eh, come poi ha d'altronde eh, ribadito anche la, eh, il recente documento di OGP sulla strategia molti di voi sapranno che appunto nel, nel, nelle scorse settimane eh, no, si è aperta una discussione sulla, sulla strategia OGP in, in generale nel, no, nel, nel corso dei prossimi cinque anni e nel, nel documento conclusivo che OGP ha predisposto Uh, si legge proprio come la, la, la tecnologia o comunque il digitale deve essere un, un eh, ha ribadito il concetto di strumento no? della, della, della, della, della tecnologia e del digitale come eh, variabile che consenta a tutti di conoscere, comprendere e di partecipare alle decisioni pubbliche. Ecco, noi ne parliamo da, da, da molto no? di, questo, di, questo, di, questa, di questa funzionalità della tecnologia, passatemi questa, quest, questo termine. Però è proprio il, il, il, come dire, la, è, è, è la sintesi ultima no? di questo percorso. Eh, abbiamo visto, Andrea lo ha ricordato, eh, la, no? la carenza di, di, no? di, di, di patrimonio informativo pubblico su determinati investimenti, su determinate iniziative questo eh, ovviamente deve essere superato Insomma, la, la, la, la mia sintesi vuole un po' essere un, un, no, un, un richiamo al, a rendere tutto questo molto comprensibile, molto fruibile e dobbiamo arrivare all'obiettivo all di avere eh, uno, un percorso standardizzato di, eh, di pubblicazione di dati, di informazioni relativamente al PNRR ma non solo naturalmente, quindi dati sul, sull'azione sull pubblica, no? eh, ma nello stesso tempo poi eh, ci vuole la diffusione e la capacità di arrivare a tutti no? e, e quindi in questo senso l'impegno 501 no, aiuta no, in questo processo di diffusione sul territorio di, questo, di questa conoscenza eh, aperta. Da questo punto di vista mi piace anche ricordare il, le iniziative pilota che eh, fanno parte del, del progetto OpenGov, eh, che sono eh, ricomprese sempre nella, nella, nella linea 1 di questa iniziativa e che sta vedendo appunto, come ci ha ricordato Gianluca Vannuccini, la regione toscana molto avanti da questo punto di vista e con, con, con delle, belle, delle bellissime iniziative di coinvolgimento no, sul territorio proprio per, per, per la conoscenza diffusa sui dati ma non, ma non solo nello stesso tempo eh, sta prendendo corpo e è già, anzi è già stato avviato ma si sta concretizzando un progetto analogo della, della regione Liguria. Ecco, uno degli obiettivi è quello di cercare di semplificare, no? di avere piattaforme per l'esposizione dei dati che siano facilmente utilizzabili, anche da non tecnici, ehm, e facilmente condivisibili, proprio per quello che dicevi anche tu, Flavia, no? del copiare no? soluzioni. Non, non voglio utilizzare il termine riuso perché non, non, non, non mi piace e anche questo rischia di diventare poco inclusivo, no? se volete, ma... No, cercare di avere de una, de, dei processi di pubblicazione di dati e di informazioni che siano standard, omogenei, proprio per abilitare no? quel, quel, quel circolo virtuoso di, di scambio informativo tra amministrazioni, nel miglioramento di quello che andiamo a, a pubblicare eh, relativamente all'azione pubblica. Um, vi metto in chat, eh, colgo l'occasione per eh, aggiungervi, il, il, il link all'evento di domani della regione toscana che vedrà anche appunto dei colleghi Formez svolgono un ruolo appunto di moderazione e di, e, e di intervento um, e mi piace anche ricordare un, un altro tema a proposito di, de, de, di quello che diceva anche Andrea su, su sui dati aperti e, e solo, è solo una, una, una, la, la segnalazione della, del, del, del, del fatto che Probabilmente siamo arrivati al, al momento conclusivo della, della pubblicazione delle nuove linee guida su, su, sui dati aperti, che richiamano lo strumento dell'API, no? questo strumento per, per, per lo scambio di dati ed informazioni tra, tra diversi soggetti. Ecco, eh, da quello che sappiamo, nelle, nelle, nelle prossime settimane le nuove linee guida, il nuovo testo, con numerose novità dovrebbero essere pubblicate. Ecco, anche questo spero e confido che sia un ulteriore elemento di, di, di, no, dire, di standardizzazione no? nel processo di pubblicazione e di consultazione dei dati. Um, basta, detto questo, no, io vi ringrazio, ringrazio tutti i partecipanti del, del, del, del, del, degli interventi interessanti. Um, Spero che alla fine di questa settimana insomma, si possa avere un, un quadro complessivo delle tante iniziative anche che, che, che sono nate sul, sul, sul territorio, nelle, nelle amministrazioni e nella società civile. Il nostro compito è proprio quello di cercare di metterle insieme e mh, cercare di dare impatto a, a, un, a un processo che, a, e a un progetto che è anche poco conosciuto, no? Ahimè, presso il grande pubblico. Ecco, credo che il nostro ruolo sia proprio quello di cercare di mettere insieme, no? questi, vari, questi vari elementi, queste varie iniziative e eh, per arrivare poi a degli obiettivi, insomma, tangibili, raggiungibili alla fine di questo percorso che sarà naturalmente diciamo, diciamo dicembre del 2023 come piano di azione ma insomma, nello stesso tempo poi partiranno le, le, le attività di progettazione delle, delle, delle, delle, no? del, del nuovo piano e della, e della partecipazione italiana al nuovo ciclo di OGP quindi eh, intanto grazie, grazie a tutti i partecipanti, grazie Flavia, grazie al Dipartimento che ha predisposto questa, questa bella iniziativa e no, ce, ce ne saranno molte e quindi insomma vi invito tutti a seguire sia l'evento di domani che ovviamente è della regione toscana ma che è focalizzato su, su un aspetto specifico ma in generale un po' tutte le iniziative di questa settimana per poi chiudersi ovviamente con, con, con l'iniziativa di venerdì 12 che è la community, la riunione della community, di tutta la community OGP Italia che appunto vuole, vorrà fare un po' la sintesi un po di questa settimana di, di iniziative e di, e di proposte. Quindi grazie a tutti, Flavia ti rilavo la parola per i tuoi saluti. Ovviamente. Grazie a voi, no? io saluto e basta, vi, vi lascio al vostro pranzo, grazie davvero di averci ascoltato, di aver interagito, anche grazie dei complimenti, grazie a voi relatrici e relatori, finalmente non c'è stato neanche bisogno della eh, parità di genere, perché c'era, e, e anche interventi non solo di persone anziane, come la sottoscritta, quindi grazie davvero e buon lavoro a noi insieme.